Ciao sono Valentina Mandilli, Linkedin Expert e oggi in 60 secondi voglio parlarti di Linkedin e autorevolezza. Bene, uno degli elementi fondamentali è sicuramente il non parlare male degli altri, questo perché vi torna sicuramente indietro in mille modi eh, magari commentare un post di un collega e dire che non siete d'accordo questo è eh, giusto però per esempio eh, andare a parlare male di una persona facendo capire che quella persona ma non dicendo il nome è una pratica molto usata e mi è capitata di subirla molte volte all'interno della mia crescita professionale eh, non è una cosa buona non è qualcosa che vi dà che vi porta comunque una come dire una visibilità e soprattutto autorevolezza. L'autorevolezza è dimostrare che si sa fare con le proprie mani, dimostrare i risultati e saper aiutare le persone. Bene, questo è tutto e se ti è piaciuto questo video clicca like o consiglia dipende da dove lo vedi. Ciao da Valentina!